Questo, questo, questo che sentite e che vedete è un cuore che batte un cuore che facciamo muovere e battere noi perché questo è il cuore del giornalismo italiano del giornalismo tutto, a prescindere quando lo si considera un buon operatore um, culturale o un venditore di cultura, sempre comunque il giornalismo è importante. smetto di pompare io e tutti gli altri, questa rete critica smette di vivere e quindi noi editori e giornalisti pompiamo il cuore col nostro sangue. Pulp Critic è un tentativo di eh, parlare di Buon teatro e di parlare di buoni amici e di parlare di buoni mestieri, i buoni mestieri del giornalismo che eh, ci fa innamorare, e ci fa eh, diventare letteralmente schiavi. di noi stessi, fondamentalmente. In particolare nel film si è parlato del Crest, del teatro a Taranto, Tata, e eh, del festival che si è tenuto lì a settembre 2013. E niente, sacco di belle cose, è semplicemente uno dei festival che noi giornalisti possiamo avere la fortuna di seguire in modo più o meno privilegiato, da giornalisti appunto. Ma è proprio su questa condizione del giornalista che io ho voluto soffermare nei film l'attenzione, cioè. Il mestiere di giornalista oggi è un mestiere sempre più difficile da fare in un certo modo, mantenere in piedi le testate giornalistiche ha dei costi e ha dei privilegi anche ma però è faticoso pompare la rete ed è solo 10 metri quindi Brai, tu che non smetterai di fare rotonde in Emilia e che non detasserai le imprese che fanno cultura tutte e che non darai l'assegno all'artista e che non ti farai un blog di critica teatrale per entrare in rete critica, in realtà puoi stare tranquillo. Non ci sogniamo di chiederti niente. Quello che il film chiede e urla è il sostegno al giornalismo italiano da parte dei festival, da parte di chi può mettere in piedi degli eventi a qualsiasi costo. di farlo a qualsiasi costo, perché, perché il giornalista è sempre il vettore principe quando fa critica di tutto il bello e meraviglioso che volete mostrare al mondo. E se i giornalisti se ne vanno, sia quando sono bravi che quando non sono bravi, la rete critica si ferma. Pulp Critic, <ride> un film da vedere assolutamente. Questo editore qui eh, che non mi paga da 14 anni ha detto queste cose, basta che pompa, ma in realtà a me qua il discorso io urge a che sono fermo a menzionare il mincevato al festival, dire che lui di Critici non ha capito proprio niente, cioè non, ha, non lo sa a recensire, qualsiasi che racconta. racconta. Palpitiche è un film stratificato, io da protagonista me ne sono accorto e lo so, è pieno di trame, è pieno di cose, è pieno di problematiche e... e, e, e, e non si può raccontare per tutti, che è inutile recensirlo, è inutile eh, eh, parlarne. Eh, basta che pompa e paga mai, quindi il ministro Brahi eh, assolutamente eh, deve fare le cose che gli ho chiesto, Alciò che, e i festival li devono lasciare in pace. Grazie. No, le ho detto 20. E non le ho. No, le ho detto 20 e non le ho. Guardi, quelle che ho scusi, io le ho detto 20. Le, le devo un euro. un euro le devo dare non c'ho altro torno sempre guarda no no torno guardi non ce l'ho il problema è che torno appena, appena torno le devo un euro si ricorda di me quello con la coppola va bene grazie mille con le euro che mi ha fregato il benzinaio praticamente ci dovevo andare a un festival dove la stampa pagava un euro accreditata e quindi simbolica. Siamo ridotti a questo, capito. In ogni caso, pub critic o oh no, eh, eh, organizzatori di festival, eh, produtt produttori di spettacoli, eh, mh, giornali, eh, pubblico, siamo tutti schiavi di una male politica e questa mala politica resta ancora lì, viva! E quindi niente, che dobbiamo fare? E fare qualità, paga, non paga, non lo so, il mio editore ha una rivista da 14 anni che praticamente a me non mi paga, fa qualità, però ha pochissimi abbonati perché non si abbonano, perché pure la gente poi che dovrebbe abbonarsi non si abbona. Allora il discorso qual è? Dove, dove, dove, dove andiamo a finire? Dove? Comunque, se lui chiude la rivista, io mica sono uno scemo che mi smetto di fare questa bella vita. Me ne vado da un altro editore, a TAP, Pulp Critic, Docet.